avete l'esigenza di farvi in proprio il mangime per i vostri polli galline e granaglie varie guardate io ho la stessa esigenza quindi oggi vi presento l'elettromulino un entry level molto molto interessante lo guardiamo insieme E eccoci sul canale buongiorno a tutti bentornati allora questo è un elettromulino è alto è grosso e abbastanza imponente <ride> non pensavo fosse così grande comunque va bene dai allora abbiamo questo utensile qua che serve per macinare le granaglie quelle grandi io l'ho acquistato su Bazar Giusto vi lascio poi il link in descrizione non è dei più grossi è tra i più piccolini quindi per un uso domestico è quello che fa per me io ho quattro galline un massimo di sei dipende un po' dai periodi storici del mio pollaio e eh, fino adesso ho acquistato le granaglie quelle confezionate sono aumentate a dismisura 25 kg, 15 euro e un misto polli con girasole, no GM, però è da un po' di tempo che vorrei produrre in proprio le granaglie in base alla miscela che voglio decidere io di fare. Allora, adesso vi presento un attimo il prodotto, poi vediamo come funziona. Questo è un elettromulino a corrente 220, dalla potenza 0,75 HP, 550 W più o meno, non è tantissimo. Ha un bidone di raccolta di 20 litri. È molto capiente davvero e ha in dotazione quattro vagli setacci vagli come li vogliamo chiamare vedete forati in modo diverso in base alla granulosità di ciò che vogliamo ottenere i vagli vanno da 1,5 2,5 mm 5 mm e 7 mm che è quello montato che vediamo tra poco allora vediamo un po come è composto abbiamo il cesto di raccolta dove si mettono ovviamente le semenze intere da macinare, il gruppo motore con il vaglio vedete da sette e mezzo già montato, per smontare i vagli, i setacci, c'è una chiave in dotazione ovviamente sono due due dadini autobloccanti e si cambia semplicemente un vaglio con un altro io per adesso lascio questo perché poi voglio fare dei test e poi abbiamo il bidoncino di raccolta in plastica da 20 litri. Per il montaggio ovviamente è tutto molto semplice, questo viene appoggiato sopra, semplicemente appoggiato, tasti di accensione e spegnimento, questo ha due fori per incastrarsi su questi due prigionieri qui. E ci sono i due ladini per fermarlo ovviamente non vi ho fatto vedere c'è la placchetta per chiudere l'ingresso all'interno del motore eh. Sì, diciamo che una chiave a tubo sarebbe andata meglio ma va bene così dai piano piano completano la dotazione delle chiavi istruzioni in italiano l'azienda che importa questo elettromulino è la Valgarden è un'azienda italiana parliamo di importazione eh, non produzione allora macineremo due tipi di semenze abbiamo il mais che è molto morbido e abbiamo il favino che è veramente duro abbiamo quindi due estremi opposti inizio dal mais e vediamo un attimino come si comporta la macchina allora ho spento la luce il faretto di illuminazione del set qui perché va in contrasto con la videocamera quindi eh, non volevo darvi fastidio insomma quindi vedrete un pochino più scuro ma eh, qualcosa si vede allora iniziamo dal mais allora il cesto di raccolta ha una forma piatta come base quindi se si mette poco prodotto come in questo caso qui dobbiamo aiutarlo poi a scendere nel foro diverso il discorso se dovessimo riempirlo tutto ad esempio vedete a quel punto scende da solo cominciamo Bene, mi fermo perché tanto perderei solo tempo. Vediamo un attimo il primo risultato, col vaglio da 7,5. Ci sono dei pezzi più grandi, dei pezzi più piccoli, pochissimi chicchi interi, quelli più piccoli che sono passati, però c'è anche da dire appunto che avevamo un vaglio da 7,5. Già così è un buon spezzettato, io però personalmente le mie galline, conoscendole, che così non ne mangiano adesso proviamo il vaglio un pochino più piccolo e vediamo anche quindi come si cambia il vaglio abbiamo dei chicchi vedete quelli più piccoli che passavano attraverso il vaglio li troviamo qui la sostituzione è veramente semplice eh, è la portata di tutti eh Io metterei il vaglio da 5 mm, così che la macchina è costretta a spezzettarle bene, insomma. Allora, una amica su Facebook mi chiedeva se è possibile fare anche le farine. Lo proviamo. Lo proviamo dopo col vaglio più piccolo e vediamo se riusciamo a fare la farina, in questo caso di mais, per fare una sorta poi di sfarinato, appunto, per fare la polenta allora ho poco mais intero quindi ci rimetto il suo quello spezzato di prima ovviamente andrà a gonfie vele perché è già mezzo macinato però poi quel poco di mais che mi è rimasto quello intero lo proviamo per fare la farina Allora solo due parole, quando fate questa operazione qui mettetevi un paio di occhiali perché da qui escono dei lapilli di macinazione quindi potrebbero finirvi negli occhi e farvi male Allora vediamo un po' il risultato e cominciamo ad avere già un bellissimo sfarinato ecco questo secondo me è già più che idoneo da dare alle galline guardate che bello che è i pezzi più grandi sono veramente piccolini eh pezzi più grandi sono questi, ecco qua, vedete, è proprio una frazione di un'unghia. Un Quindi già col vaglio da 5, secondo me, abbiamo risolto il problema dello sfarinato per le galline. Ora metto via tutto e proviamo a fare la farina. Ok, mettiamo l'ultimo, non ho pulito, eh. è così come ho lavorato fino adesso ed è così come lo troverete voi una volta utilizzato. Ecco, mettiamo il più piccolo 1,5 eh, di diametro di fuori. Adesso, ovviamente, mettendo un vaglio più piccolo, la resa oraria cala drasticamente. Adesso vi leggo i dati. La produzione oraria con il vaglio da 1,5 è di 15 kg l'ora, con il vaglio da 2,5 di 35 kg l'ora, con il vaglio da 5 mm è di 80 kg l'ora e con il vaglio da 7 arriviamo a 115 kg l'ora che non è poco eh. allora abbiamo ancora pochissimo mais vaglio da 1,5 vediamo se riusciamo a fare la farina eh. allora vediamo un po' il risultato eh ragazzi che bella che è. guardate questa è farina di mais per farci la polenta eccola qua quindi la risposta alla domanda se riusciamo a fare la farina con questo mulino la risposta è sì, eccola qui guardate che bella che è ok terminato il test col mais ora passiamo a qualcosa di molto molto più duro che è il favino do una pulita e riprendiamo allora, due parole sul favino. Allora, il favino viene utilizzato sia per, come mangime animale, ovviamente spezzettandolo perché eh, sono semi molto duri, molto grandi, ad esempio le, le galline, il pollame non lo può mangiare, e eh, sia per fare il... Uh, tecnica del sovescio. Vi lascio qui in descrizione il video e vi lascio qui la copertina. Il sovescio è praticamente una pratica agronomica che serve per dare azoto naturalmente al terreno. Questa produce dei baccelli che sono delle fave molto piccole in pratica. Nel momento in cui sono in fiore si taglia la pianta, si interra e tutta questa massa organica apporta azoto naturale al terreno. Io l'ho fatto due anni fa, quando ancora non facevo il no dig. Lo si può dare anche ovviamente ai, agli animali, è molto molto proteico, per questo non si dà oltre il 10% della loro dieta, perché è veramente proteico. Va a sostituire un po' la soia, eh, la soia però è OGM, questo no, quindi si, si tende a tornare a un prodotto naturale come, come il favino. Dai, vediamo un po' come lavora. Ho utilizzato un baglio da 5 mm, eh? a me non interessa fare la farina, mi serve solo spezzettarlo. Vediamo com'è venuto. Allora, vediamo un po'. Eh, che bello! Guardate qui. Questo è un bello spezzato vaglio da 5 mm non troppo grande non troppo piccolo ed è la dimensione giusta per farlo mangiare alle galline perché più o meno è come quello che compro come granulosità e finalmente posso cominciare a dare un'alimentazione diversa e migliore secondo me alle mie galline adesso mi studio da chi ne sa più di me le percentuali di granaglie da dare e cercherò col tempo di farlo io insomma ecco qua guardate che belle allora due parole e poi chiudiamo il video perché è stato un po lungo questo è un entry level è di importazione costa circa 170 euro 169 euro lo trovate su bazar giusto è fatto molto bene Ha un motore che pensavo fosse poco potente 550 watt invece ha macinato tranquillamente e in scioltezza tutto ciò che gli ho dato soprattutto il favino che è molto molto duro sono i semi più duri che io abbia mai visto ha un'ottima capacità di carico sono 20 litri non so quanti chili sono però secondo me sono più che sufficienti per fare un misto di semenze per le nostre galline io parlo delle galline se avete polli se avete altri animali insomma va bene lo stesso se avete questa esigenza se dovete fare la farina e avete le vostre granaglie questo va molto molto bene il vaglio da 1,5 che lo devo pulire ancora quello con cui ho fatto la farina di mais e va molto bene anche questo il rumore è nella norma il consumo è meno del previsto perché 550 watt non lo si tiene acceso che per quanto e il costo secondo me è corretto per quello che riesce a fornire questo prodotto. Siamo arrivati al momento dei saluti vi ringrazio per essere stati con me anche oggi iscrivetevi lasciate un like inoltrate il video ai vostri amici se hanno esigenze di fare una cosa del genere comprare le granaglie sfuse costa meno che comprare il saccone e soprattutto si fa la miscela che uno desidera in base ai periodi dell'anno troverete l'approfondimento sul blog su questo utensile qua grazie per essere stati con me anche oggi vi auguro una buona giornata.